Buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, siete pronti per il bollettino giornaliero dei dati, sono qui accompagnato dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Silvio Brusaferro che mi assiste eh, durante la lettura dei dati ed è disponibile per domande di carattere tecnico e sanitario, allora per quanto riguarda i dati Partiamo sempre dal dato dei guariti, il totale dei guariti ad oggi è 160 con un incremento di 11 rispetto a ieri, il totale dei deceduti che noi abbiamo registrato sui dati delle regioni è 79 complessivamente quindi abbiamo avuto un incremento di 27 persone sul, sul dato di ieri, 17 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche uno nel Veneto e uno in Liguria. Il totale delle persone che sono attualmente positive e quindi contagiate dal coronavirus sono 2.263, di questi l'88% poi avrete i dati di dettaglio, sono situati nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per quanto riguarda le percentuali di queste persone, 2.263 positivi al coronavirus, 1.000 sono in isolamento domiciliare, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 sono in terapia intensiva, pari al 10% delle persone che sono positive al coronavirus. Oggi è proseguita l'attività nella zona rossa e soprattutto è proseguita l'attività di supporto garantita dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in particolar modo dai nostri volontari, dai nostri volontari e volontarie che hanno provveduto a distribuire anche le mascherine chirurgiche nei comuni dei paesi della zona rossa dell'Oligiano e noi abbiamo distribuito oltre 400.000 mascherine per gli ospedali nelle regioni interessate. Prosegue l'attività di ricerca delle mascherine e eh, stiamo individuando i fornitori, stiamo effettuando altri ordini, così come le regioni stanno autonomamente procedendo con l'acquisizione dei materiali. Abbiamo anche dato supporto e qui voglio ringraziare la Sanità, la Sanità militare, il Ministero della Difesa che ha risposto a una richiesta di supporto da parte della Regione Lombardia, sono stati messi a disposizione medici e operatori sanitari della Sanità militare per affiancare i colleghi della Regione Lombardia. Queste sono le informazioni che eh, avevamo oggi da darvi, ovviamente siamo disponibili per delle domande, prima delle domande completo le informazioni con il numero dei tamponi che abbiamo effettuato, ad oggi sono oltre 25.800 per l'esattezza 25.856 pari con un incremento del 10% rispetto a, al numero dei tamponi di ieri. Il numero delle persone e eh, degli esami quindi positivi al coronavirus da parte dell'Istituto Superiore della Sanità è di 778. Allora diamo spazio alle domande, se ci sono domande, prego. Buonasera, volevo chiedere al professor Ferro una cosa, eh, notizie in più in realtà sono due domande in una, notizie in più sul professor Cilesi e notizie in più sulla bimba di Milano di un anno. Perché se fosse confermato, non so quali sono adesso le, gli approfondimenti in merito, se fossero confermati questi due casi, coronavirus e quant'altro, i decessi, a mio modo di vedere cambierebbe anche un po' quello che è stato il dato fino a oggi delle morti di ultra ottantenni o quantomeno di persone molto in là con l'età e già con pregresse malattie. Perché sembra, e lei mi correggerà su questo, che il professor Cilesi non avesse queste particolari eh, ecco, pregresse malattie. Allora su questo eh, dato eh, io non ho dettagli specifici sul professore e quindi non sono in grado di dare delle risposte. e stiamo acquisendo questi dati. Per quanto riguarda invece la bambina Ricoverata, è una bambina che è risultata è una bambina di, ai primi giorni di vita, è risultata positiva al tampone e non è intubata, è una, è una bambina che viene assistita, era già in un percorso di assistenza post-nascita post e viene assistita dalle persone. Da, risulta positivo un tampone, eh, però eh, sostanzialmente è in un percorso eh, di evoluzione clinica che sta seguendo l'ospedale che l'ha in carico e che viene considerato normale rispetto all'evoluzione clinica. Quindi lei mi scusi se, se insisto su questo argomento, lei conferma che non è grave la bimba? Per le informazioni che io ho ricevuto fino a un'ora fa diciamo questo rispetto a una bambina lombarda questo è il dato. Non so se poi sia qualcosa avvenuto negli ultimi minuti, questo non mi risulta, però non, non ho il dato in tempo reale. Secondo lei se il professor Cilesi, eh, se fosse confermata la morte del professore per coronavirus in situazione per così dire normale, senza pregresse, eh, insomma malattie o quant'altro, cambierebbe un po' la, il quadro di, questo, di quello che abbiamo detto fino ad oggi? Ah, guarda, Secondo la credo... sua opinione, non scientifica. No, diciamo. certo, in questo momento, però esprimersi su questo mi, ovviamente è difficile perché dobbiamo avere un quadro chiaro. Normalmente, in, nel campo medico, quando avvengono degli eventi eh, che si scostano da quello che noi attendiamo, ten, eh, i colleghi e tutti noi tendiamo ad approfondire esattamente le cause, a capire che cosa è avvenuto. Quindi, io prima di esprimermi, vorrei vedere eh, la relazione fatta dai colleghi che hanno assistito questa persona e capire esattamente la loro lettura clinica di quanto è avvenuto. Quindi in questo momento io non sono in grado di sbilanciarmi perché devo capire, dovrei avere degli elementi in più per poterlo fare. Sono certo però che i colleghi che lavorano nella struttura dove è ricoverato in collaborazione anche con tutti i colleghi nazionali, che stiamo, tutti i dati che stiamo coordinando, appena abbiamo un quadro chiaro di che cosa esattamente è avvenuto, questo sicuramente sarà trasparente, discusso apertamente come stiamo facendo con tutti i dati. Quindi in questo momento non mi sento, non ho gli elementi per darle un giudizio e non glielo do sostanzialmente, non avendo elementi io di solito parlo, no, di solito parlo con degli elementi in mano che possano rendere evidente o comunque dare un razionale al perché esprimo determinate opinioni o determinati giudizi. Quindi mi, mi riservo di approfondire questo nel momento in cui abbiamo questi dati. Non ci saranno problemi a condividerli. Ci sono, ci sono eh, moltissimi casi, mi sembra di capire, in particolare intorno a Bergamo. C'è l'ipotesi di istituire nuove zone rosse oltre a quelle che già ci sono? Stiamo analizzando eh, insieme alla Regione Lombardia con grande attenzione l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca e, e quindi stiamo vedendo in base a dati di incidenza e a dei, quindi di nuovi casi accertati o di nuove eh, positività accertate anche non necessariamente casi sintomatici e in base ai tassi di riproduzione agli R0, quello che noi chiamiamo sostanzialmente questi valori che rendono ragione della diffusione o della trasmissibilità se volete dell'infezione, stiamo valutando l'opportunità di fare questo o di prendere in considerazione una misura come questa sulla base però di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di sostenibilità della misura. Uh, buongiorno, no, non ho detto che si fa, ho detto che stiamo valutando. Uh, buongiorno, Giovanni Grezzi, agenzia France Press. Volevo capire sull'approvvigionamento delle mascherine. Eh, si è letto sulla stampa che avete ordinato 400.000 mascherine dalla Sudafrica. È vera questa cosa? Queste sono arrivate dal Sudafrica, è vero, attraverso un nostro fornitore italiano e approvvigioneremo, credo, altri 500.000 eh, fra due giorni sempre attraverso lo stesso canale lo stesso fornitore. Stesso paese sempre quindi. Sì, eh, noi stiamo cercando in tutto il mondo le mascherine e devo dire che stiamo facendo una ricerca capillare, come sapete anche la Francia, il presidente Macron ha bloccato la vendita, la distribuzione di mascherine per riservarle eh, al loro personale sanitario. Nel nostro Paese non abbiamo aziende che producono mascherine, quindi noi viviamo di importazione e ci siamo attivati già da diversi giorni, ormai è quasi eh, una settimana che stiamo lavorando dalla settimana scorsa, trovando i canali eh, per la fornitura delle mascherine e per pianificare le acquisizioni. Ovviamente le, le regioni che sono normalmente gli enti che approvvigionano le mascherine stanno operando attraverso i loro canali e, e quindi noi è un supporto che diamo a chi ordinariamente acquisisce per gli ospedali, per le strutture ospedaliere le mascherine. Posso anche chiedere un attimo sulle tende che state installando di triage davanti agli ospedali, quante saranno? In quali ospedali? Abbiamo già detto l'altro giorno, se non ricordo male, erano 283 le tende che avevamo eh, sono le strutture di pre-triage, adesso siamo a 309 le strutture che abbiamo installato eh, anche nelle carceri abbiamo messo a disposizione le strutture di pre-triage e quindi eh, è un'attività in evoluzione. Quella è più semplice reperirle perché sono le strutture che noi abbiamo come Protezione Civile che le tiriamo fuori e le installiamo per le esigenze. Prego. Angela, poi Giorgia. Eh, buonasera, eh, a entrambi vorrei fare questa domanda. Eh, dopo. 10 giorni diciamo di eh, emergenza eh, si può, mh, dati alla mano, aggiornati ovviamente, si possono fare delle previsioni sia scientifiche ma anche eh, tecniche eh, su cosa succederà nei prossimi giorni e ehm, se già ci sono mh, delle strategie nuove per affrontare l'emergenza avete pensato ad altre eh, misure? Allora io parto io e poi lascio diffusamente al Presidente Brusaferro. Credo che nessuno di noi possa, come dire, avere la certezza di quello che sarà l'evoluzione successiva. Sicuramente sono, questa settimana è una settimana importante per vedere qual è l'evoluzione della diffusione del contagio nel nostro Paese e, come ho già detto sempre, noi abbiamo una serie di approcci, di eh, piani e a livello di pianificazione siamo pronti a rivedere le nostre azioni sulla base degli scenari che dovessimo uh, andare a incontrare eh, in senso di una maggiore severità o ci auguriamo anche nel senso di una minore severità quindi tutto dipende dall'evoluzione dei, dei dati che noi andremo a constatare. Lascio la parola al Presidente per ulteriori precisazioni di carattere scientifico. Ma ci siamo detti in varie occasioni e io con, continuo la riflessione fatta dal Dottor Borrelli, ci siamo detti in varie occasioni che eh, occorre del tempo per capire l'efficacia o l'impatto di alcune misure. E ci siamo dati un archi di tempo di 14 giorni per valutare l'impatto, questo è un dato eh, che stiamo ovviamente monitorizzando, stiamo valutando. Abbiamo un dato obiettivo che viene rappresentato di una diffusione eh, anche se ancora in picco con pochi casi eh, in varie parti eh, in altre regioni del nostro paese spesso riconducibili alla fonte primaria, alle focolai primari il punto credo che sia importante da veicolare in questo momento è uno l'elemento dei comportamenti e della consapevolezza di ciascuno di noi, io credo che non dobbiamo percepire false sicurezze, dobbiamo essere tutti molto attenti ad, ad adottare le raccomandazioni che stiamo condividendo, che abbiamo condiviso e che continueremo a condividere, quindi il tema del lavaggio delle mani, il tema del distanziamento adottando almeno un metro no, di distanza, il tema di evitare luoghi affollati, il tema anche di eh, così, educazione personale, se volete rispetto degli altri, se abbiamo delle sintomatologie respiratorie, il tema dell'igiene e degli ambienti, il tema sostanzialmente di eh, evitare, come ci siamo detti più volte, anche abbracci, cioè i contatti stretti personali che ovviamente riguardano soprattutto nelle relazioni sociali. Questo è un elemento estremamente importante e, che, e credo che sostanzialmente dobbiamo continuare a lavorare per tutto il paese al di là delle regioni già interessate per un'attenzione a evitare eh, contatti stretti proprio per evitare una rapida diffusione dell'infezione, questo credo sia lo spirito più importante e questo vale indipendentemente dal monitoraggio che stiamo facendo nelle aree rosse piuttosto piuttosto che nelle altre regioni. Quindi credo che la raccomandazione più importante in questo momento è l'attenzione personale nel muoverci dentro con delle regole se vogliamo, con, una, con degli stili di vita, possiamo dire in qualche modo, che portino all'attenzione verso le vie di trasmissione, interrompere quelle che sono le vie di trasmissione classiche di questa infezione virale. Giorgia, ultima domanda. Buonasera a Giorgia Sodaro a DN Cronos. no, Volevo chiedere qualche dettaglio in più sui diciamo, i morti di oggi, se, che età hanno e se c'è qualche informazione in più. Allora i morti di oggi vanno da un'età di 55 anni a un'età di 101 anni sono i due estremi. Prevalentemente, come sapete, sono persone che hanno più di 70 anni, per lo più 80 anni e anche 90 anni. Questi sono l'età delle persone, alcune con ovviamente patologie pregresse, altre non eh, non abbiamo avuto modo di approfondire se avessero pregresse patologie. Un'altra cosa, sui casi mh, 778 confermati dall'Istituto Superiore di Sanità eh, continuano a essere il 100%? No, questo posso risponderle io. Cominciamo ad avere mh, piccole discrepanze. Questo è dovuto probabilmente anche al fatto che per facilitare la tempestiva esecuzione di questi esami sono stati inseriti nei circuiti anche altri laboratori oltre a quelli strettamente membri della rete delle regioni, questo è un elemento estremamente importante che eh, ci consente di differenziare, parliamo però di piccoli numeri, dell'ordine della decina. Però rende, anche, rende allo stesso tempo ragione dell'importanza di avere una validazione perché laddove si amplia questo elemento la validità dei test chiaramente diventa un fattore molto importante. Grazie a tutti. Grazie.